Buonasera a tutti, eh, ci troviamo qui oggi pomeriggio a chiacchierare con il professor Nello Preterossi, ordinario di filosofia e il diritto presso l'Università di Salerno e anche direttore dell'Istituto Italiano Studi Filosofici. Buonasera Nello. Buonasera. Eh, questo è il secondo episodio del ciclo d'urgenza che avete nella schermata in sovrimpressione, un ciclo che mh, durerà tutto il mese di ottobre, in cui si alterneranno Varie interviste ad attivisti, accademici e intellettuali eh, circa l'urgenza di, di una forza politica popolare antineoliberista e eh, probabilmente anche anti-establishment. Eh, si esamineranno quali possono essere. Eh, le principali criticità che eh, si, si incontrano in un cammino, in un deserto, se così si può dire, eh, proprio anche da, da questa quest immagine trae spunto anche il titolo del, dell'episodio di oggi, Campo politico in effetti desertificato. E così per entrare subito nel vivo del, della discussione di, di questo pomeriggio, è ineludibile partire anche da quello che è stato eh, di quella che è stata l'ultima tornata elettorale del 3 e del 4 ottobre che ci dà già eh, alcuni indizi molto forti su quelle che possono essere ehm, le criticità e allo stesso tempo i punti da cui ripartire nel, nel tentativo di costruire una, una forza di questo tipo e di appunto soddisfare questa urgenza eh, Facendo una, una rapida carrellata di quelli che sono stati i principali eh, risultati di questa tornata elettorale, eh, andiamo un po' per grandi linee. Come tutti sanno, eh, si è votato per l'elezione del Consiglio regionale in Calabria, l'elezione del governatore della Calabria, poi in diversi comuni per le elezioni amministrative, quindi con eh, l'elezione le di sindaci e di eh, consiglieri comunali. Eh, e in ultima istanza a Roma, a eh, Roma Prima Valle e Siena si sono, anche, eh, mh, eh, si sono anche tenute elezioni suppletive per, per la Camera delle politiche. Eh, complessivamente sono stati chiamati alle urne circa 12 milioni di italiani e eh, eh, andando più eh, su quelli che sono stati i risultati macroscopici si può dire che eh, il centrosinistra ha sicuramente tenuto in particolare il Partito Democratico è ehm, configurabile come il vero pivot del, dell'alleanza di centrosinistra che ha tenuto più o meno botta eh, su, eh, su quelle che erano le, le proiezioni de dei sondaggi anche su quelle che sono state poi le passate tornate elettorali anche se come vedremo magari ha perso qualcosa nonostante ciò in termini di voti assoluti e ha conquistato comunque in buona sostanza le sindacature eh, al primo turno di Bologna, di Napoli e di Milano. La situazione invece è ancora eh, aperta e si andrà al ballottaggio su Roma dove è, è il leggero vantaggio il candidato invece del centrodestra e il centrodestra dal canto suo ha ehm, comunque eh, portato a casa la vittoria alle regionali calabresi eh, mentre eh, si è dovuta accontentare della seconda piazza in tutti e due i collegi in cui eh, si tenevano le elezioni suppletive infatti in entrambi eh, i collegi ha vinto il candidato di centrosinistra in un caso Andrea Casu a Roma, scando il gioco di parole e nell'altro Enrico Letta eh, che è lo stesso segretario del Partito Democratico eh, il dato eh, a sua volta notevole di, di questa tornata elettorale è comunque quello dell'astensionismo. Ora senza addentrarci nei numeri si parla di un'affluenza comunque complessiva del 54% su scala nazionale ma è evidente eh, il crollo del, della partecipazione alla tornata eh, anche nelle grandi città dove a Roma, Napoli, eh, Milano si sono toccati, non si, sono, non si è toccato comunque il 50%, si è rimasti qualche punto percentuale sotto eh, 46-47% affluenza, dati davvero diciamo, dal record negativo a cui tra l'altro mi si è permesso senza poi addentrarci troppo in questi calcoli eh, mi si è permesso di dire che andrebbero anche scomputati diciamo gli elettori eh, che hanno, si sono recati alle urne però per fare scheda nulla o bianca quindi diciamo contribuendo a un'ulteriore delegittimazione del di sistema ma con percentuali che mi è parso di vedere da, appunto da, da, dai dati elettorali sono comunque non basse le schede bianche e nulle. Cioè addirittura in alcuni comuni avrebbero superato lo sbarramento se avessero fatto una lista per la Bianca o la nulla, il che crea diciamo, degli, degli effetti abbastanza eh, paradossali. Per cui eh, anche per esempio per fare un esempio clamoroso e semplice, Enrico Letta che ha vinto con circa il 50% dei consensi nel, nel collegio di Siena, alla fine è stato votato da non più del 15% degli aventi di diritto al voto nel collegio in questione. Quindi, eh, ora cederei la parola al professor Preterossi per eh, alcune valutazioni eh, appunto su quello che abbiamo visto accadere, forse non così a sorpresa in, in quest'ultimo fine settimana elettorale Beh, intanto buonasera è un piacere dialogare nuovamente con, con, con voi certe cose le dette tu Pietro eh, in, introducendo eh, cioè il, il dato eclata, eclatante macroscopico di questa tornata elettorale è l'astenzione che non è fisiologica è un, sì, un indicatore di un disagio profondo cioè, di una crisi di legittimazione, ovvero del fatto che i cittadini evidentemente non si riconoscono più nella politica. Però forse c'è qualcosa di più ancora, di più strutturale, di più insidioso. Cioè, non è solo un problema di offerta politica, certo, è anche questo, è di crisi di rappresentanza e di rappresentatività. C'è probabilmente, l'ha scritto Gabriele Guzzi in questi giorni. Eh, una crisi di potere un vuoto di potere cosa voglio dire voglio dire che se la scena istituzionale e politica è occupata da un signore il quale da sempre dice manda un messaggio chiaro e cioè che politica democrazia e conflitto non servono a niente e anzi sono dannose perché c'è il pilota automatico cioè tutte le scelte importanti sono già state prese si tratta solo di applicarle e eh beh è che cosa ci si aspetta perché la gente dovrebbe a andare a votare rilancio so io la domanda perché la gente dovrebbe andare a votare secondo me le persone comuni in carne e ossa non quelle che abitano nella ZTL che pensano di andando a votare di testimoniare una presunta loro superiorità morale e, e o oh, difendono anche il loro portafoglio perché questa è come dire la rappresentanza dei ceti ambienti che credono di essere anche portatori la vecchia storia di calosca e agatosse però qui non c'è né calosse né agatosse eh, mettiamocelo in testa di essere portatori appunto di un plus valore etico no questo non c'è per niente le persone il, il popolo i ceti popolari le masse come si diceva una volta hanno capito benissimo che votare non serve più a niente. E l'hanno capito sulla base di un fatto, che al governo c'è attualmente una formula tecnopolitica in cui la tecnica decide e fa politica indirettamente, dicendo di non farla, sottraendosi al conflitto e al confronto. E la politica fa un po' di scenette in tv. Hm? Che rappresenta questa formula politica? nuova di governo tecnopolitica la neutralizzazione estrema della politica in senso forte della politica democratica e della politica come sfera nella quale si dibatte e si confligge per determinare un indirizzo politico che non è precostituito e non è determinato da poteri indiretti finanziari tecnocratici ma è appunto fondato nella volontà popolare, principio della sovranità democratica, che sarebbe il fondamento, si badi, di legittimità anche dell'operato di questo Parlamento e del governo. Il governo Draghi, in teoria, tutto l'apparato, l'impalcatura istituzionale, si poggia su quel principio di, di, di legittimità, su quel fondamento, che però di fatto per la sua stessa esistenza, per la sua stessa natura, e poi lo conferma proprio, lo ne nega. Cioè, noi abbiamo un governo che si fonda, di, dovrebbe fondarsi su un principio che in realtà nega, o forse persino disprezza. Tant'è che viene veicolato come qualcosa di positivo dai media di regime, parentesi, c'è un limite all'appecoranamento, cioè è anche imbarazzante. Si può servire, ma non in una maniera così grossolana. Eh. O si può stare dalla parte del governo, del sistema, cercando di dare voce anche a qualcun altro. Eh. Cioè si possono fare in maniera meno vergognosa certe cose, ma questa è una notazione prima ancora che etica, estetica, diciamo così. Quello che è impressionante è che non venga sottolineato non venga anzi venga veicolata l'idea che finalmente ci siamo liberati delle pastoie finalmente decide da solo c'è cioè uno solo che decide e qui c'è anche un'eredità italia italica c'è cioè la democrazia in Italia è fragile la democrazia in Italia è, una, è un risultato straordinario di che cosa di, di, un, di un evento estremo cioè della guerra e, e del fatto che poi una minoranza e, e, e, si è ritrovata una minoranza capace di organizzare anche le masse e di anche di formarle e di rappresentarne gli interessi si è ritrovata sulla scena intendo le forze della Costituente ma non è scontata la libertà e la democrazia in questo paese eh? questo è chiaro anzi sì. proprio su questo solo, solo su questo scusa se sì, sì. nel 2018 gli italiani hanno votato in un modo che era chiaro, una sconfitta netta del partito di sistema, il PD, allora di Renzi, una vittoria di due forze contro, in maniera confusa, con i limiti, ma comunque contro, contro gli assetti europei, contro il vincolo esterno. A distanza di due anni e mezzo, c'è cioè un governo che è l'opposto, che è quasi una barzelletta. Cioè il governo Draghi messo in rapporto alle elezioni ultime è una barzelletta, nel senso che è ridicolo che sia il governo Draghi. Naturalmente questo è frutto di una serie di cose, di un'operazione che è stata fatta in cui hanno avuto un ruolo poteri esterni e interni e in cui la politica ha rivelato il suo grado zero, la sua pochezza, perché si è piegata. Evidentemente quelle forze che hanno preso voti contro erano molto fragili, molto deboli. E anche molto misere in alcuni casi penso a certi esponenti del movimento 5 stelle allora, proprio riguardo a questo eh, un altro dato macroscopico che veniva fuori un po dal, dall'analisi dell'ultima tornata elettorale è questo riassorbimento Proprio per partire dal, dalle ultime cose che, che ci dicevi il riassorbimento di questa anomalia del movimento 5 stelle è parte anche della Lega, delle componenti appunto del vecchio governo giallo-verde, e sembrerebbe comunque un lagone politico essersi ricompattato attorno al tradizionale bipolarismo in cui si contrappongono un polo di centrodestra e un polo di centrosinistra, però mi permetto di, di, di dire anche con una piccola eh, anomalia, cioè che già si sa ormai scopertamente che questi due poli contrapposti sono comunque disponibili a allearsi all'occorrenza di sostenere come sta accadendo per ora un, un unico governo quindi da questa situazione che abbiamo un po' eh, trattato eh, per grandi linee nel, nel, nella prima domanda e nella presentazione mh, derivano secondo me due domande sicuramente centrali e che magari meriterebbero sicuramente più diffusa trattazione eh, la prima di queste è a questo punto possiamo giudicare finito, finita la fase, terminata la fase del, del populismo, il cosiddetto decennio del, del populismo in cui c'era stato un, un emergere di, di, di forze dichiaratamente populiste o dipinte eh, come tali e altra domanda, probabilmente eh, una domanda diciamo pregiudiziale rispetto alla seconda. Nello, siamo, siamo ancora in democrazia, per esempio ieri il professor Zoc parlava e diceva con un pelo di ottimismo di democrazia moribonda eh, tu da questo punto di vista come la leggi possiamo ancora oggi definirci in Italia almeno in democrazia in senso pieno è in democrazia costituzionale quindi mh, diciamo con quella democrazia che viene anche corroborata da tutta una serie di diritti fondamentali che ne sono eh, sostanza e precondizione affinché il gioco democratico possa essere giocato come diceva Bobbio allora è finito il momento populista? Secondo me no nel senso che le domande i bisogni le ragioni del populismo stanno tutte lì lo vedremo quando ripartirà credo fra non molto fra un anno ma già si sentono i prodromi eh, il mantra dello spread del debito la strategia dell'attenzione finanziaria e quando soprattutto arriveranno i tagli da fare, l'aggressione al risparmio privato degli italiani, che è il vero tema, anche di certe mire europee, e nuove tasse probabilmente, anche sul su ceto medio, ceto medio impoverito. A quel punto voglio vedere che reazione, non ci sarà reazione, credo che reazione ci sarà, cioè di fronte a un Monti 2 e la vendetta più o meno camuffato, ci saranno gli stessi, gli stessi effetti forse persino incattiviti perché delusi dal fatto che il tentativo diciamo precedente di reagire non ha avuto successo quindi io se ci andrei a cauto, ma mi aspetto di tutto però da questo potere, tutto tutto anche appunto una nuova strategia dell'attenzione tutto l'uso di qualsiasi cosa hanno usato il coronavirus possono usare altri credo che questo sia un fenomeno anche più generale, mondiale forse, o comunque dell'Occidente. Di... È in atto una trasformazione del capitalismo e della forma di governo, una sua torsione, una torsione del neoliberismo in senso autoritario, come risposta in cattività alla crisi del neoliberismo stesso. E quindi bisogna aspettarsi di tutto. Questo significa che la democrazia è, sotto attacco vero è stata è in una difficoltà in una crisi estrema come non è mai successo forse sicuramente dal secondo dopoguerra in poi io non so se sia boribonda e poi per mia attitudine personale credendo nella promessa democratica perché è la, è la modernità è l'idea dell'emancipazione e comunque pensando che la tradizione del costituzionalismo dei diritti del costituzionalismo uh -huh. sociale soprattutto dello stato democratico di diritto non solo si ha da difendere eh, diciamo lo stato keynesiano, che poi è stata la versione economica dello stato costituzionale di diritto dello stato sociale democratico è stato il meglio che abbiamo avuto nella storia mm? e questo bisognerebbe ricordarselo certo non è durato tanto 30 anni ma eh, più o meno però c'è stato io di liquidarlo non me la sento e penso che in qualche modo la promessa appunto che c'è nella democrazia presa sul serio, intesa radicalmente, non possa essere accantonata o liquidata facilmente. Il che significa anche che penso che ci sia qualcosa di irriducibile nell'essere umano, nella soggettività, nei soggetti, nei cittadini, in chi, sia, in chi era, è abituato comunque. A, a coltivare, a vivere in libertà e a non essere sopraffatto, che non si lascia schiacciare. Lo voglio sperare e penso che se si vuole va anche, va anche al di là della democrazia, ma è proprio una questione di, di, di, di, di, di, di umano, di, di fioritura dell'umano, di forma di vita non omologata e passivizzata integralmente. Voglio sperare che è la premessa della democrazia. E voglio sperare che, questo, che, che lì ci sia una forza, una leva un'energia reattiva. Non mi nascondo il fatto che lo, tutto lo, lo, lo spazio di agibilità sembra chiudersi. Allora, a sinistra non c'è agibilità né politica né culturale, non perché non ci siano temi o idee che tradizionalmente hanno fatto parte della sinistra quando c'era, eh, o bisogni, ma semplicemente perché l'attuale cosiddetta sinistra non solo non ha niente a che fare con quei diritti, con quei bisogni con quelle idee emancipative ma anzi le nega, è parte costitutiva del sistema è il partito del sistema la sinistra è il fronte del sistema questo è un enorme problema perché dice allora che facciamo? Si va a destra? però per me è problematico ma in ogni caso anche ammesso che c'è una trasversalità che, che che appunto non si può riutilizzare certe categorie in chiave retorica perché sono svuotate a destra un forze che non si sono rappresentate come non di destra e di sinistra, appunto lo dicevi prima trasversali, non è che c'è tanta possibilità poi di incidere intendiamoci, si illudono se pensano che il centro sinistra sia in vantaggio in Italia, ha vinto in qualche città dove era anche facile vincere eh, con candidati eh, avversari deboli e soprattutto dove non ha votato nessuno alle elezioni politiche io credo che vincerà la destra in questo paese per ragioni di fondo anche lì sarebbe bene non stigmatizzare e liquidare ma indagare seriamente detto ciò è vero se anche vincesse la destra parliamoci chiaro se a, quindi de, di cui fa parte la Meloni il fa, fa, fratello Italia che ha, raccoglie in parte lo scontento o la Lega Nazionale di Salvini ma la Lega è spaccata in due minimo ci sono due leghe cioè parliamoci chiaro la destra vincerà ma sarà comunque disciplinata e probabilmente si riaprirà anche lì una crisi una divisione interna e probabilmente si ricreerà lo spazio per un governo non voluto da nessuno che è quello che vogliono gli apparati europei e quindi tutti sotto Draghi o il, il segretario di Draghi se è chiaro quindi non mi aspetto niente al di là di tutte le diffidenze si possono avere su, soprattutto su certi temi rispetto alla destra eh? e, e quindi con tutte le zavorre che ha ma in ogni caso l'elemento di rottura anti establishment che alcuni in essa portano avanti per, per, prendendo dei voti è illusorio e verrà schiacciato schiacciato se vogliamo comunque fare un discorso punto il vero tema, il vero discorso serio che va al di là dei, dei resti di appartenenze che peraltro non ci sono più il tema vero è è ancora possibile fare politica esprimendo la volontà popolare e decidendo su questioni di fondo che hanno a che fare con l'Europa o con l'esterno con la politica economica il, il piano tanto sbandierato dell'Europa per cui arriveranno un po' di soldini, molti meno, reali, 5-6 miliardi l'anno, ovvero senza doverli ridare in un modo o in un altro. Ma comunque il piano che porta un po' di soldini all'Italia su sei anni prevede un, un pacco alto così, so 5-600 pagine, di condizionalità e vincoli. Lo si sta già vedendo persino nell'università, cioè l'idea è il parlamento italiano è inutile il governo italiano dovrà fare solo quello che ha deciso l'Europa è stato contrattato con l'Europa non c'è più alcun indirizzo autonomo di politica economica il tutto fra l'altro all'insegna di cose folli il green in funzione della Germania e non come grande questione ecologica che mette in discussione anche gli assetti del capitalismo eh, L'innovazione digitale, tutto sul digitale, ma si, sulla, si investisse sulla sanità, visto che erano demolite e distrutte. E per questo c'è stato il problema del coronavirus. Soprattutto per questo, in Italia, che non è stato un modello, è stato un fallimento radicale, se vogliamo chiamarle cose col proprio nome. In questo anno e mezzo di pandemia, uso della pandemia, di retorica, non è stato fatto nulla sui trasporti, sulla scuola, sull'università e sulla sanità. Lo vogliamo dire? E le risorse che annunciate ribadisco minori e retoricamente utilizzate per magnificare l'Europa serviranno a tutt'altro piuttosto che a fare quello che servirebbe veramente e anche gli investimenti li voglio vedere poi però una cosa deve essere chiara non potete più decidere niente cioè la verità è che anche le prossime elezioni politiche se potessero le abolirebbero io infatti provocatoriamente dico questo le elite tanto buone, democratiche, progressiste, perbeniste dovrebbero avere il coraggio e le istituzioni hm, che sono occupate da esponenti di queste cosiddette elite dovrebbero avere il coraggio di dichiarare che le elezioni sono oramai inutili o persino dannose o che alle elezioni possono votare solo quelli che la pensano come loro e come Ursula abbiano il coraggio di prendere una posizione radicalmente antidemocratica ma non ce l'ha nessuno perché la democrazia è diventata talmente ovvia che in effetti oramai probabilmente è una io dicevo un po' di anni fa che era una diventata una merce avariata che per questo veniva smerciata all'estero con le bombe infatti si è visto come è finito in Afghanistan o in Iraq ecco, penso che siamo sempre lì cioè siamo nella logica della, della, dello, dello smaltimento rifiuti. Non ci credono veramente in una democrazia presa sul serio, tantomeno costituzionale, cioè che deve realizzare mortatianamente, cioè come diceva Costantino Mortati, il grande giurista che ha dato l'impostazione di fondo della Costituzione italiana insieme a Moro, a, a, a Dossetti, a Basso. Non deve realizzare un indirizzo politico emancipativo cioè un modello sociale che dice no alla società dell'ingiustizia figuriamoci se possono credere a questo il bene che cos'è? Ursula, Greta, questo è il bene figurine ridicole o perniciose non certo del bene e poi questa moralizzazione della politica è ripugnante perché serve a coprire e a nascondere il fatto che in realtà si persegue una politica profondamente reazionaria, retriva, che disattiva alla radice la Costituzione italiana nella sua progettualità sociale e democratica, hanno scavato un baratro fra la Costituzione e la realtà. Questa è la verità. Fra la Costituzione e la realtà, l'effettività, come dicono i giuristi, c'è un baratro, un abisso. Chi l'ha fatto? In questi 30 anni la classe dirigente di questo paese, che si è votata al vincolo esterno. Dai primi anni 90 questo è accaduto, o oh no, quindi io sono anche più severo nel giudizio. Penso però che tutto ciò abbia una genealogia delle cause e penso anche mi illudo forse, che comunque ci sia un limite allo schiacciamento dell'umano, appunto. E quindi mi attendo, se non la giustizia divina, la giustizia, che in qualche modo si manifesta una reattività, non la resilienza che è essere subalterni raccontandosi di fare qualcosina di buono, aggiustarsi nel male, ma una vera resistenza. Infatti le parole d'ordine, bisogna vederle, basta fare un'analisi del linguaggio, le parole d'ordine di questo potere mefitico sono chiare, è retorica del grid, di finti diritti, finti perché non gli corrisponde la realtà, non vengono presi sul serio indivisibilmente, sociali e civili. E la resilienza che è come dire aggiustiamoci mentre ci mentre si va verso il peggio facciamo qualche movimento interno qualche aggiustamento interno no la mia resilienza mi fa orrore non voglio essere resiliente voglio essere resistente voglio rovesciare anzi se crescerà la consapevolezza di questo e soprattutto troverà una forma organizzativa la verità è che basta parlare in giro con le persone reali incarnate quelli che fanno un lavoro reale per esempio capiscono un sacco di cose oh, o sarà fortunato io ma mi è capitato di parlare io se, se parlo con i colleghi meno ma se parlo con le persone incarnate che vivono nella realtà concreta tendenzialmente hanno capito sempre un sacco di cose dell'Europa, di, di tante altre dell'economia, della finanza di, de, de, de, di come è stato gestito in maniera indecente il la crisi del coronavirus e così via però mi dicono anche eh, ma noi chi ci organizza? A chi guardiamo? Una volta c'erano i sindacati in Francia dove certo c'è quel presidente fatto in provetta dalle banche in, che mi sembra stia cavalcando come in Italia c'è l'Italia e la Francia sono vette dell'attacco allo stato di diritto ma in piazza ci sono tutti i sindacati c'è un sacco di gente e ci sono tutti i sindacati il che lo meno da una prospettiva di lotta in Italia i sindacati mi sembra che abbiano deciso da tempo di vendersi di tradire perché bisogna chiamare le cose col loro nome i lavoratori non si riconoscono più nel sindacato certo perché sono cambiate le cose la mentalità neoliberale eccetera ma fondamentalmente perché si sono sentiti giustamente traditi e si può fare un lungo elenco di provvedimenti di cose tremende che sono state attacchi al lavoro feroci che non hanno trovato resistenza adeguata resilienza hanno trovato resilienza o addirittura collaborazione questo porta in questo c'è una specificità italica cioè l'italia è un laboratorio di tante cose come è già stato spesso nella storia del novecento in modo particolare ma e anche, un, come dire, siamo anche un paradosso, c'avevamo la sinistra più importante d'Europa, è totalmente sparita. C'avevamo un sistema politico nato dalla reazione al fascismo, e anche quello, con, anche per colpe sue, per carità, azzerato. Diciamo che tutto questo ha creato un bello spazio a forze esterne, no? a interessi di altri, economici, privati, ma anche nazionali, di altri. Cioè noi purtroppo viviamo una doppia crisi, quella mondiale, globale, dell'Occidente che è una crisi del neoliberismo ed è una crisi anche morale se si vuole ma in più una crisi nostra perché in realtà noi non siamo più in grado di ricostruire un vincolo interno con noi stessi che vuol dire un patto con noi stessi in cui decidiamo di prendere in mano il nostro destino e realisticamente stando in un mondo complesso ma comunque non delegare ad altri quali faranno i loro interessi le scelte fondamentali sul nostro paese. Invece oggi passa l'idea dall'alto, eh? Viene veicolata: Che solo il vincolo esterno, solo delegando ad altri le scelte sull'Italia e quindi estromettendo il popolo e la sovranità democratica, si può ottenere, si può salvare il paese. Peccato che gli ultimi trent'anni non hanno visto un miglioramento dell'Italia. Hanno visto un, un suo sprofondare nell'abisso. Cioè anche l'Italia dell'euro, non ci ha migliorato. Com'è possibile che con tutta questa eh, abbiamo fatto gli avanzi primari, lo riconoscono pure i tedeschi, abbiamo fatto i sacrifici, i compiti a casa, con tutto questo votarsi al vincolo esterno, anche pagando il prezzo di mettere da parte la Costituzione italiana, com'è che con tutto ciò siamo peggiorati? Com'è possibile? Ma non sarà che è la ricetta, è la ricetta sbagliata. Non sarà che è questa impostazione che non va bene. Ma io temo che oggi la stretta è ancora più forte. Il governo Draghi, la tecnopolitica serve a stringere le viti in modo tale che non ci si possa liberare più. E Quindi per questo i prossimi mesi sono decisivi. Il prossimo anno. E per questo occorre una reazione. Poi se mi si dice come si fa a costruire un soggetto alternativo, non lo so. Quello che si può fare è Fare un lavoro di cultura politica critica. Costruire un soggetto politico non è che non lo so, lo so, ma ci vogliono soldi, organizzazione, una classe di recente. Allora, e idee? Idee ce l'abbiamo, forse. Una classe di recente ci stiamo lavorando alternativa. Il problema sono i soldi e l'organizzazione. <ride> Però faccio presente che un tempo, sì c'erano i media di regime, la parte erano mille volte meglio, il Corriere della Sera dove scriveva Pasolini o la RAI di, di Bernabei, che ha educato il paese. Sarà stata monocolore ma ha educato il paese ad alti livelli culturali. Di, qui, qui invece la cultura popolare sta andando a rabengo. Ma poi c'erano i giornali dell'opposizione. C'era un'opposizione. Il dramma che stiamo vivendo oggi è che non esiste l'opposizione. O meglio, c'è solo la Meloni, però mi pare un po' poco, ecco. Eh. Allora, diciamo, sono stati sicuramente tanti i temi sollevati. Poi ripartire da quest'ultimo punto. Comunque, di sicuro, eh, la sinistra diciamo sembra aver tradito un po' la sua mission, diciamo, del, dei trenta gloriosi, quantomeno, quella che dovrebbe essere storicamente eh, la sua vocazione, e io dico che si sono trasformati un po' in giardinieri del linguaggio, sposando diciamo, il political corte, six e eh, e diciamo rinunciando a occuparsi delle ingiustizie materiali preoccuparsi invece delle ingiustizie del lessico che però lasciano la realtà sostanzialmente uguale a quella che è con buona pace di chi si fa il fiere diciamo di questa eh, visione comunque eh, e invece focalizzare un attimo quello che dicevi prima riguardo a questo bipolarismo centripeto che produce da un lato una democrazia che si rivela regressiva e dall'altro diciamo lo smantellamento di quello che è il costituzionalismo è il precipitato, diciamo, dei, dei diritti fondamentali, con eh, tutto il carico, non solo retorico, ma anche, diciamo, teleologico per la democrazia che questi eh, comportano. Però, appunto, la domanda poi voleva essere: come uscire da questa impasse? Eh, diciamo, quale potrebbe essere, andando più nello specifico di, di quella che era l'ultima questione che sollevavi nel tuo intervento, quale potrebbe essere una linea politica di rottura che riesca a innestarsi nelle vere faglie che esistono oggi eh, nei vari conflitti eh, che spesso sono, diciamo, altatamente dipinti come orizzontali, ma che possono, secondo me, eh, con eh, buone speranze tradursi anche in conflitti orizzontali e di eh, portata, diciamo, rivoluzionaria potremmo dire eh, quindi appunto quale può essere una linea politica e come pensi potrebbe, po si potrebbero aggirare alcune delle criticità che segnalavi sull'organizzazione e eh, sulla mancanza di soldi diciamo quello forse è, è, è più difficile immaginarsi eh, qualcosa di, di concreto eh, a parte un bonifico ovviamente eh, però quella è una questione che la politica è sempre stata è sempre Parlato con difficoltà, ma ha segnato anche la storia della prima repubblica, cosiddetta, diciamo. Ma allora, diciamo questo: secondo me, no, la linea politica è un nuovo soggetto, deve essere radicale, ma non appunto for for formalmente, retoricamente, o parlando, per parlare semplicemente a delle nicchie. No, no, eh, si è detto, ma queste elezioni vi, vi, vi mostrano che c'è bisogno di moderatismo. Ma quando mai? La maggioranza delle elezioni che non è andata a votare è perché non ha trovato una sponda rispetto a quello che pensava veramente e quello che pensava veramente credo che non fosse per niente moderato ma era molto radicale semmai c'era una sfiducia appunto forte che può anche precipitare in esiti sbagliati poi quindi il problema non è che manca che c'è troppa radicalità che ce n'è troppo poco è come quando si dice c'è troppo oddio il conflitto quando vedono mezza manifestazione ma il conflitto è disinnescato in Italia da un tempo infinito ce n'è troppo poco di conflitto quindi bisogna fare in questo occorre anche la battaglia culturale, dell'essico bisogna avere proprio strumenti per diffondere idee radicale che vuol dire? cioè radicale vuol dire che metta in discussione radicalmente appunto il sistema cioè l'establishment deve essere una linea anti-establishment mm? Establish, establishment neoliberale eurista quindi che non abbia paura di porre la questione del vincolo esterno di porre la questione Dell'Europa della, dell così com'è, dell'Europa reale, e di, e di proporsi con un programma, diciamo di, di neo che diciamo, definiamolo keynesiano preso sul serio. Ecco, cioè, in cui di socialismo in cui la libertà conta. Mettiamolo in questo modo: eh, se, se il termine socialismo si può usare oggi, questo è tutto, tutto da vedere, da discutere. Cioè, dello Stato c'è bisogno, dell'intervento pubblico in economia c'è bisogno, dello Stato sociale c'è bisogno e allo stesso tempo cioè, tutto questo deve servire alla fioritura delle soggettività. Cioè, non è che l'obiettivo di uno Stato che ritorna è l'autoritarismo, ma il creare le premesse perché tutti siano effettivamente liberi. Non bisogna aver paura del concetto di libertà. Assumerlo nella sua ricchezza cioè di un concetto relazionale che non è un concetto catturabile dal neoliberismo il concetto di libertà non ha nulla a che fare con l'individualismo sfrenato o con la libertà puramente economicistica solo l'ignoranza può pensare questo quindi per me il programma di Keynes va benissimo l'ultimo Keynes va ripreso va rilanciato, va ripensato ci saranno delle aporie o di caffè dice qual è il programma che hai le cose che pensava Federico Caffè ma mi verrebbe da dire le cose che hanno fatto in parte e pensato sicuramente quelli che hanno scritto appunto la Costituzione da, da Fanfani a Moro cioè mi rendo conto che prospetto allora dicevo tu pensi una forza radicale che ecciti re... moderati eh, c'è anche basso c'è cioè, quelli che nenni togliati se volete sì ma i moderati di allora oggi come verrebbero percepiti? Come degli scatenati come gente che si è messa in testa persino di trasformare la società di realizzare di mettere in discussione l'equilibrio i dati il superamento dei blocchi parlava Moro nel 69 parlava del superamento dei blocchi eh? non a caso è quello che ha fatto mettere il comma sulla dignità combattendo come un leone sull'articolo 32 totalmente dimenticato oggi si devono vergognare Mm? Non lo devono neppure mai più nominare Aldo Moro. Mm? Sto parlando della Green Pass e, e, e, e, e del diritto alla salute. Fondamentale, certo, ma direi altrettanto fondamentale che i trattamenti sanitari obbligatori non ci possono essere se non per via legale, sulla base di fondamenti oggettivi e non di mistificazioni e sempre rispettando la dignità umana. Moro, il giovane Moro, aveva ben chiaro eh? quali sono gli orientamenti di fondo aveva insistito perché fosse orientamento intendendosi cosa era in gioco veramente. Quando si tocca, cosa è in gioco veramente quando si tocca certi nodi fondamentali. Oggi invece non si capisce nulla o si fa finta di non capire nulla. Oppure appunto, su, sull'articolo 3, cioè questo è, qui nessuno vuole realizzare la pianificazione integrale, ma c'è bisogno di un ruolo del pubblico per correggere le storture e per creare le condizioni per cui tutti siano cittadini. Questo ruolo del pubblico non può però significare un nuovo autoritarismo più o meno statale. Deve significare un'altra cosa, che tutti nello Stato si possono riconoscere. Userei questa forma, lo Stato delle masse. Oggi c'è solo paura della politica di massa. Bisognerebbe riuscire a ripensare da capo lo Stato delle masse. Che vuol dire? Che i ceti popolari si sentano a casa nella Repubblica. Questo è il punto di fondo. Che bel programma un programma di democrazia presa sul serio con al centro la questione sociale questo è è un programma ragionevole mi rendo conto che tutto quello che è successo negli ultimi 30-40 anni e tutto quello che abbiamo intorno, la gran parte va in un verso contrario e che l'Italia è sguarnita, debolissima nel difendere anche solo il proprio concetto autonomo del politico e dei propri interessi politico-economici e quindi è difficile immaginare di realizzare anche un programma ragionevole come questo però io vedo questo come come naturalmente questo significa ricreare le condizioni del vincolo interno di un'autonomia della politica che non c'è più non c'è è saltata per ragioni storiche un giorno se volete ne parliamo forse ci scriverò un saggio sul potere in italia l'italia del vincolo esterno perché tutto par antiche origini ma diciamo che il punto di la svolta è la fine della prima repubblica che è nel 78 col delitto Moro ma non per le ragioni più o meno buoniste o retoriche dice Veltroni perché da lì è partita una vicenda tremenda cui persino gli amici diciamo così le forze politiche della cosiddetta prima repubblica hanno pensato paradossalmente quelle più vicine a Moro hanno pensato che sacrificandolo si salvavano. A giudicare da quello che è successo dopo, 15 anni dopo in modo particolare, nel 92, 93, non è andata così. E quando quel, quel sistema è crollato, adempiendosi la profezia di Moro, è crollato perché era finita l'autonomia della politica, finisce nel 78, non c'è più. Va avanti, sì, va avanti una politica che tira a campare per non tirare le cuoia come diceva Andreotti, e con un po' di movimenti, tentati, movimenti movimentisti, movimentismi di governo craxiani. Comunque, quel crollo del sistema politico, che è conseguenza dell'esaurimento della spinta propulsiva della, Costi della Costituzione, della democrazia costituzionale presa sul serio, perché non c'era più un progetto politico, porta a che cosa? al fatto che, un, che la un pezzo significativo della classe dirigente del paese decide di vendersi al vincolo esterno decide che l'unica cosa che c'è per l'Italia è il vincolo esterno e questo significa anche andare sul Britannia 15 giorni dopo capace. Eh? andare a vendere il paese cioè significa aver maturato un giudizio tragico, totalmente in un paese, in Italia, e pensare che non c'è nessuna speranza, nessuna prospettiva se non diventando un protettorato, mettendosi nelle mani di forze esterne che stavano allora, erano montanti e dominanti. Questo è un tradimento della democrazia. Molto semplicemente. Quindi se si vuole c'è una genealogia, si può fare una genealogia. Quello che stiamo vivendo ha radici Lontane, secondo me, ma significative. Perché quello che stiamo vivendo è, stiamo vivendo è sono i rantoli dell'Italia del vincolo esterno. O meglio, è il fatto che l'Italia del vincolo esterno, stretta in una camicia di forza autoritaria, porta ai rantoli della democrazia. Mettiamola così, ecco. Oh, una cosa tengo a dire queste idee che appunto sono appaiono come dirompenti probabilmente o inaccettabili, indicibili ma che in realtà secondo me sono di buon senso molto ragionevoli però hanno bisogno di una classe dirigente cioè radicalità va bene ma serietà questo lo dico sull'esperienza se, hai, se, sei, se hai la classe dirigente grillina non vai da nessuna parte perché devi tenere botta quando se mai riuscissimo a far nascere un'alternativa bisogna sapere che si diventerebbe fastidiosi parecchio e quindi bisogna essere bisogna avere la forza di essere coerenti e di tenere il punto e di tenere botta il che significa avere una classe dirigente complessiva di qualità non affidarsi appunto a un singolo né eh, Prendere gli improvvisati è una grande questione. Tutti quelli che voglio cambiare oggi hanno il problema di avere, di sapere come sostituire chi lavora solo per l'establishment o addirittura per forze esterne all'Italia. Ma devi avere il personale per sostituire. Io non dico che sia impossibile, ma ci devi pensare prima. Quindi, uno dei uno dei problemi dice vabbè ti porti avanti col lavoro sì eh, noi ora abbiamo bisogno di far ora noi abbiamo bisogno di far nascere di dare appunto rappresentanza e organizzazione a tutte le persone che dicono qui io ho capito le cose ma non c'è niente poi se mai da questa posizione di opposizione che comunque conterebbe molto se ci fosse in Italia un'opposizione vera del 15 cambierebbe molto la situazione perché in sarebbe una voce diversa perché imporresti avresti la possibilità di imporre un, un, un cambiamento se non altro nella nel lessico, nella scena pubblica. Saresti una spina nel fianco, no? E poi se come è giusto, uno eh, ambisce a conquistare un largo consenso e quindi anche a, a governare, eh, e beh, lì devi sapere di chi ci deve arrivare attrezzato perché è una cosa questi ultimi anni ci insegnano il, il, i ceti, il popolo, i ceti popolari una scossa l'hanno anche data ma chi ha ricevuto il mandato non era attrezzato per essere chiari i 5 stelle e la Lega stessa aveva dentro di sé un equivoco, forse più attrezzata a amministrare ma basata su un equivoco No? e comunque tutto ciò non è a sinistra allora si può pure chiamarla in un altro modo ma certi orientamenti di fondo certe no? coordinate che sono quelle della costituzione del cosiddetto sociale e democratico bisogna averle tenerle e quindi come dire ma manca manca tanto manca manca. c'è cioè uno spazio però questo spazio che non è occupato e non è coperto, secondo me, non bisogna pensare di coprirlo con operazioni nostalgia del, dello 0,5 cento. Bisogna avere il coraggio di andare con una, in mare aperto anche a, a agganciare la trasversale. Cioè, quali sono i voti da recuperare? Sono quelli dell'astenzione, i delusi del, del Movimento 5 Stelle e probabilmente anche quelli che, che, che a un certo punto hanno pensato che pure la Lega potrebbe poteva essere una, una speranza, no? Cioè io non mi farei problemi su chi, con chi si deve parlare. Si deve andare a parlare con questi, si deve andare a parlare anche con quelli che erano in piazza a Roma, stati presentati in un modo indecente, ma in realtà era una protesta assolutamente pacifica e fondata i 100.000 contro il Green Pass. Bisogna andare con tutti quelli che stanno facendo proteste a, a Firenze, per esempio ora di recente, ne, ne, per, per le chiusure aziendali. Cioè, quindi in questo senso bisogna anche mettere insieme in realtà esperienze diverse, temi diversi ma che hanno un filo conduttore comune e, e questo forse può fare massa critica perché effettivamente la, la sussunzione sotto un gran capo populista al di là dei problemi che comporta non mi pare che sia all'orizzonte almeno e, e, e allora forse bisogna come dire, favorire, bisogna fare che dalla pluralità venga fuori un'unità, un soggetto unitario e che dà una pluralità anche di ceto politico di classe di legge, di persone ma voi siete voi, appunto io, io, io l'unica speranza di ciò è questo e vedo un sacco di giovani cioè, voi hanno capito un sacco di cose eh, da, da, da voi dovrà venire fuori no? Eh, poi io ci metto anch'io nel senso più vecchio ma nel senso che daremo un contributo ma diciamo è, è da questo da tutta quest'area che, che, che ragiona criticamente e che ha capito come stanno le cose? E che ha anche degli strumenti attrezzati, che non è liquidabile, appunto, come, come pazzi furiosi, ignoranti, terapiattisti, tutte queste stupidaggini della polemica, della retorica dell'establishment, no? Contro tutti quelli che rompono le scatole. No, persone serie attrezzate. Beh, da lì deve, deve nascere un, c una classe di gente nuova, che, che abbia anche il coraggio di porre una sfida persino spirituale, cioè. Io ho, detto, ho parlato prima di, di caffè, di che, ma, ma bisogna anche poi presentarla in un modo tale che sia proprio una, come dire, una rivoluzione spirituale, oltre che etico-politica e materiale. No? Quindi da questo punto di vista la, la frattura, la rottura con quello che c'è deve essere radicale, altro che l'antagonismo è, è, è proprio la, dire chiaramente che che è un nemico che crea le condizioni e lo spazio per poter agire poi deve avere tu il filo da tessere e questo è il compito nostro cioè di, di ragionare di studiare di formare di selezionare di essere insomma di non incorrere negli errori di altri ma insomma ancora siamo in una fase pre politica ma che è propedeutica alla politica poi sai politica non è sono eventi, non è preventivabile non è che lo costruiamo a tavolino qual, qual, magari a un certo punto qualcosa occuperà lo spazio, darà una risposta però magari per evitare che sia una cosa che non ci piace attrezziamoci da ora o comunque e comunque continuiamo ancora appunto, de, delle analisi critiche, fortemente critiche perché altrimenti, anche perché c'è una, una morta gola, cioè siamo in una, un clima melliflo, di conformismo insopportabile, cioè di omologazione ripugnante, è, è, è, è proprio insopportabile questo, questo obblumidamento, cioè c'è l'ottundimento delle menti, e quindi anche solo per, per viva un po' di intelligenza, è Dopodiché è la massa io vedo fare massa critica, cioè proviamo a metterci insieme. Ecco, vediamo se nel farlo capiamo anche come si fa, ecco, perché certo la, la ricetta a tavolino cioè la, la politica non funziona così, poi non è che funziona la ricetta a tavolino, è, è chiaro che non, non tutti questi movimenti, gruppi, associazioni, luoghi, eh, e ora mi taccio perché non voglio prendere troppo. È, non, una cosa non deve fare replicare le vecchie ritualità della sinistra radicale quando io parlo di radicale dico l'opposto della sinistra radicale cioè la radicalità di cui parlo io, la nettezza eh? parlare franco si potrebbe dire che è esattamente l'opposto delle sbagianate della sinistra radicale tanto per essere chiari e non credo di essere di destra per questo semplicemente non credo alle favole. Penso che semmai dobbiamo raccontare una storia, la dobbiamo raccontare noi, non farcela raccontare dal, dal progressismo neoliberale che stira fuori prese in giro, figurette da presa in giro. Mm? Se proprio, se proprio è Giusto, dobbiamo raccontare una storia, ma deve essere la nostra e ci deve essere sostanza dentro, ne dobbiamo essere convinti. Beh, penso che questo intervento finale restituisce anche un attimo di diciamo, entusiasmo e di speranza, forse, per il futuro. Vero è che non abbiamo certo la, la ricetta in tasca, nessuno la può avere, però abbiamo cercato di individuare quantomeno qua, qualcuno degli ingredienti possibili di questa ricetta e penso che... La forza della, della coerenza, un quadro ideologico serio di riferimento, un manifesto che abbia diciamo, nella Costituzione il suo cuore pulsante e che forse in qualche modo tito, intitolarsi anche prende la democrazia sul serio, che era un concetto più volte eh, ribadito al professor Preter Rossi, che abbia nel ruolo dello Stato interventista un suo faro, nello Stato sociale un suo obiettivo. E anche una, un suo presupposto, una concezione diciamo, complessa della libertà, come libertà grazie alle leggi e allo Stato e non come libertà presociale, e poi infine anche diciamo, il fascino di un'idea radicale e realmente di rottura che sappia essere percepita come accattivante, non mera riproposizione di formule precedenti. Allora, questi possono essere, nel, nel nostro ciclo, l'urgenza, alcuni punti che questa piccola intervista di oggi mette sul piatto eh, e che possono sicuramente anche trovare maggiore sviluppo in eh, successivi incontri e poi ripartendo anche eh, da un po' le associazioni che ne fanno parte, mi scuso se non l'ho fatto all'inizio, ringraziamo chiaramente tutte le eh, realtà associative aderenti tra cui non me ne vogliono se ne dimentico eh, alcune, sicuramente la fionda, sottosopra, ESC, Critica Economica, Associazione Minerva, eh, Network per il Socialismo e, eh, eh, ripeto, mi, mi dispiace se ne ho sicuramente dimenticate alcune, ma nella, nelle pagine delle varie associazioni e eh, magari anche in, in questo stesso video troverete poi eh, le varie associazioni che appunto hanno dato vita a, a questa idea, eh, a questa serie di di incontri eh, direi che dobbiamo assolutamente ringraziare il professor Preter Rossi per eh, i contributi e gli spunti interessantissimi che ci ha offerto questo pomeriggio, sarebbe bello continuare ad approfondirne alcuni ma come al solito il, il tempo è tiranno e eh, direi che in questo frangente politico non è neanche l'unico tiranno scusandomi per la battuta eh, dobbiamo comunque andare a chiudere eh, vi ringrazio tutti per averci seguito, Gian Domenico alla regia e eh, a presto con eh, un nuovo appuntamento del ciclo L'Urgenza. Grazie a voi.